Dove la voce del, della Fiumara comincia a restringersi si trovano i resti di un vecchio ponte, impropriamente chiamato Aureliano, la cui struttura rivela invece due fasi costruttive risalente al XV e XVII secolo. Il ponte costituiva, come lei ci insegna, un importante snodo di, com di comunicazione. Chi fece costruire il ponte? Bella domanda. Eh, abbiamo due vie per analizzare questo monumento in breve. Da una parte le fonti, come dice lei, prima del 1555 e poi 1579, non ci sono altre fonti che testimoniano la presenza di un ponte, infatti si fa riferimento nel documento d'archivio storico, eh, il primo alla costruzione e nel secondo che ho citato alla ricostruzione, perché già dopo quasi un ventennio il ponte era stato distrutto in alcune sue parti. Dall'altro lato è impensabile supporre che una cittadina come Calacte fino al 1555 non abbia avuto un una via di comunicazione e di attraversamento della fiumara che è imponente quindi eh, se 2 più 2 fa 4 anche i romani erano maestri come abbiamo detto nel, eh, nel costruire i ponti una cittadina come Calacte sotto i romani non può non aver avuto un ponte e se si esamina soprattutto l'arcata orientale, quella che conduce all'abitato di Caronia, si notano nella parte inferiore, quindi negli strati più antichi eh, dei mattonacci che sono tipici di Calacte ora o che siano stati eh, reinventati impiegati per un rattoppo, per un rifacimento o comunque nelle, eh, nelle fondazioni di, del, del primo impianto qualcosa di romano c'è, come anche denota la testimonianza popolare che non va del tutto cestinata della denominazione perché Aureliano o Valeriano che dirsi voglia riconduce eh, di fatto ai romani e quindi diciamo eh, le fonti d'archivio testimoniano una struttura moderna tra virgolette però la logica fa presupporre che eh, il ponte del 1555 abbia obliterato quello di epoca romana.